Bene ragazzi questo sarà il nostro giorno all'incontrario Quindi ragazzi oggi faremo tutto reverse per 24 ore E adesso alle due di mattina stiamo per fare colazione Ma guardate questo video per scoprire che cosa succederà in questa giornata pazzesca Ma io non ho capito ma tu a metà mattina ti bevi la birra? Sei quasi pronta? Sì, sono nata pronta. Beh, allora questa è la nostra giornata all'incontrario. Adesso che cosa facciamo, Mary Mary? Allora, siccome è mattina bisogna allenarsi. E allenarsi. in palestra. Mary, come va il tuo allenamento mattutino? Sei bellissima. Allora ragazzi, questa è la tabella di oggi. E oggi, vabbè, in realtà questi sono 5 esercizi, poi ce ne sono altri 5 qui. Ho fatto i primi due, che sono mountain combat. Ne ho fatte tre per un minuto. Poi ho fatto adesso un plank col corpo completamente disteso, ma dico completamente, proprio con le mani al muro. 20 secondi per 4. E adesso mi metto a fare 20 burpee per 3 volte. Non sei curiosa di vedere i burpee? <ride> sì, che vuoi vedere i burpee. Ok, vai, vai. Mary Lei, su Sì Se. Sembri Santa Maria Altri 20 burpi per Seba Facciamo le flessioni diamante, ok? Io una cosa, non Faticoso? No <ride> Quindi così Ora ne abbiamo fatto una di 40 Quindi così, poi così 1 2 No. 3 2 3 3 le cose. 4 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 uno, due, tre, quattro, cinque Sembra che sto girando un po', no? Ragazzi, continua la nostra giornata all'incontrario Adesso siamo in piscina Mary, che ora sarà che facciamo pranzo? A mezzanotte, mi sa che viene Queste sono scene hot di Wild at Earth su Patreon la versione completa E adesso è arrivato il momento di andare in sauna Ci vediamo dopo Ragazzi, giornata al contrario Che ore sono? Le 23.10 Dove andiamo? Andiamo al mercato a fare compere Esattamente mm. Che bello! Sei un po' affamata, io voglio di un cappuccino al mercato? Eh, sì. Dici che lo fanno il cappuccino Bellissima. al mercato? Sì che lo fanno. Sì, se, se prendete un taxi a Bangkok mi raccomando, usate il taximetro perché sennò vi sparano prezzi ingiosti. È perché stiamo facendo il giorno all'incontrario Guardate com'è bello il mercato Questi sono i saponi, vedi? Che bella sta pancia, che è stupenda 250 baht quant è quant'è? 250 baht sono 7 euro Beh non è, è tanto vera. Bene, quasi mezzanotte Cosa vuoi mangiare per pranzo? Non so, magari Del pad thai Pad thai, sì, ok Mary sta già facendo shopping Un po' di shopping prima di pranzo che ore sono? Guarda che... 3:39. Che quindi per il nostro in contrario è quasi mezzogiorno. Guardate che carini questi bolipetti. No, quello piccolo, quello piccolo. Ok, e possiamo avere uno? Is it spicy? Yes, spicy. Very no spicy, just a bit? Ok, there's a bit spicy? Yes, not much. Ok, questo 100 dirt. Small, small. Ok, andiamo se ci sono Adesso ci mangiamo dei polipetti fritti per pranzetto Guarda che ce l'Italia la signorina La nostra gnocca di bambù made in Thailand Wild at Earth Mezzanotte si mangia pranzo Com'è? Buono? Assaggio anch'io perché ovviamente è mezzogiorno Mi sembra di essere un vampiro a fare questo giorno all'incontrario Buon appetito sì! È wild? Eh? È abbastanza wild. Mi aspettavo un po' più tardi. La nostra Mary è alla ricerca della cosa più buona da mangiare. Smuzzi di cocco, posso assaggiarlo? Sì. Buonissimo! Tornata all'incontrario, è quasi mezzanotte e guardate cosa mangiamo per pranzo. Spaghetti, polipetti e anche uno smoothie. Tanta fame? fame di colazione. No, la colazione la facciamo dopo, col granola da 8 euro. Tanta fame di pranzo. Buono? La felicità di mangiare pranzo a mezzanotte. Signore e signori, per tutti coloro che vogliono dimagrire e stanno attenti alla linea si Sì, adesso sì Questi praticamente sono spaghetti fritti Ragazzi, dieta proprio oggi Mmm, come direbbe la mia manager cinese E questo è quello che fai di solito il pomeriggio? Discoteca del pomeriggio? Come sei adolescente. Noi stiamo cercando un caffè adesso. Vabbè ragazzi, adesso con la bellissima Mary. Abbiamo fatto delle foto bellissime, ve ne lascio qua due. E ve ne lascio anche una che Mary fa mistica degli X-Men. No filter. Per colazione potremmo venire qui. Un pancake? Un no. pancake. Ma io non ho capito, ma tu a metà mattina ti bevi la birra? Eh sì, è malto, no, è orzo Ricordiamo tutti che Mary beve sempre il caffè d'orzo Non pare la riccona Cioè tipo 3 euro in mano, eh? non volevo dirvelo Ma quanto è grande! Birra thailandese Uh, thank you. Ragazzi, continua il nostro giorno all'incontrario con birra. Birra, la migliore in Thailandia, la Shinga. Se venite qua dovete provarla. Campai. Ragazzi, sto per fare la lavatrice. Sono le due di notte. Orario perfetto per fare la lavatrice. Qui ci sono tante mutande di Seba in Giappone. Ah, vedere le tue mutande. Eh beh, sì, scusa. Adesso la nostra Mary ci fa la lavatrice. Mary la lava, ma così tanto? No, è scappato. Però vabbè. Oh. Eh Mary non bada a spese. Vabbè, ma tanto lo devi buttare è la tua ultima lavatrice, no? Eh sì, è vero. <ride> non è la l'ammorbidente, la vero? No. questo? Ma cos'è l'ammorbidente? Ma hai visto come cucino il pollo? Si sì, hai ragione, pretendo troppo. Allora, accendiamo la lavatrice, mettiamo. Siamo quick wash. Ecco wash. Oh, quick, ok. Questa lavatrice fa casino quanto me. Quindi adesso andiamo a portare la carta igienica a Mary. <ride> Guardate... Uh, le portiamo tutto il pacco. <ride> ecco Mary, per te. Scusa! <ride> Intanto la lavatrice prosegue Bene, follettine, follettine Mi sono messo il pigiama Guardate che bello C'ho la maglia qua di Godzilla contro Totoro Che fanno sumo Trovate la maglia in descrizione Vi do anche il codice sconto Dobbiamo metterlo da tu... qualche parte? Eh? No, ma adesso mi ingegno Posso metterlo in camera tua? Sì Perché c'è il sole Guardate che vista spettacolare di giorno sole. Eh, sì, eh C'è un sole che spacca i sassi Speriamo che si asciughi perché oggi non c'è tanto sole, vero? Mm. Oggi, è un, oggi è un po' nuvoloso. Le Calzine e mutande. Ecco, quelle robe microscopiche sono mie. Oddio, queste sono le mutande di Soul Mafia, in realtà. Le mutande di solmafia che finiscono sempre in lavatrice per qualche motivo. Finito. Io preparo il caffè, lo vuoi? Vuoi un po' di caffè? Oggi non fai colazione, guarda che ti fa male non fare colazione. No, guarda, tu non fai colazione? Perché bene so. così? Sì, va bene così guarda, metto che... l'acqua, che... mi depuro Che ore sono? S è è sulle .24. le 2.24 Le 2.24? Secondo me è orario di fare colazione Ragazzi, caffè alle 2 della notte, ma dormo dopo aver sta cosa? Io non lo so Mettiamo un po' d'avena Che buono Buon appetito ragazzi e buona colazione Ma tu appena svegliati e ascolti ste cose like Vabbè ragazzi ditemi se questo esperimento sociale vi è piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Noi che ore sono? Le 2.29 Ci vediamo un horror, stiamo guardando Hunted È bellissima, almeno il primo episodio era carino lei. Sì, era bello Va Vabbè vi salutiamo, mi raccomando passate per il canale di Mary C'ho un sonno Scrivetemi <ride> nei commenti che cosa ne pensate di Mary che si beve a metà mattina la birra ah. Ciao. Ciao. Matteo. Come siamo